Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video voglio farti vedere come ho realizzato in Italia una ricetta utilizzando il pomodorino del Piennolo del Vesuvio. Un pomodoro sensazionale, fantastico, che può essere utilizzato tutto l'anno perché è un pomodoro che eh, si mantiene molto, si mantiene bene, quindi non, non va male. Può essere utilizzato eh, in inverno perché in inverno, come sappiamo, non è periodo di pomodori, non è stagione di pomodori. Quindi per avere comunque un pomodoro fresco e buono è possibile utilizzare il pomodorino del pieno del Vesuvio. Quindi vi consiglio. Sempre di tenere una o due piantini in cucina, prima di tutto perché sono bellissime da vedere, fanno scena, cioè potete pure tirarvela con i vostri ospiti, e poi perché sono buonissimi e versatilissimi. Dopo questa piccola introduzione ti faccio vedere come ho realizzato questa ricetta. Prima di tutto ti faccio vedere gli ingredienti che serviranno per realizzare questa ricetta. Sono pochi, però è importante sapere che devono essere di buona qualità e soprattutto devono essere lavorati nel modo giusto. Tutti gli ingredienti e le dosi sono come sempre in descrizione, quindi per la ricetta completa per quattro persone troverai tutte le informazioni, tutto quello che ti serve in descrizione. La prima cosa che ci servirà è appunto il pomodrino del piennolo, poi ci servirà ovviamente aglio, questo qua è aglio paesano, quindi dell'orto del, della mia famiglia, vi consiglio comunque un aglio di qualità un aglio buono e poi avremo bisogno ovviamente di un olio extravergine d'oliva questo anche di produzione propria però ovviamente comprate un olio buono e non farete sicuramente errori un altro ingrediente che ci servirà per questa ricetta è ovviamente il basilico vi consiglio di utilizzare un basilico con delle foglie abbastanza grandi perché questo basilico è un basilico che ha una nota um, di menta quasi quindi molto più fresco e per questa ricetta ci sta proprio bene secondo me se utilizzaste un basilico um, con foglie piccole tipo un basilico lì Figure, avrà un, uh, un sapore troppo dolce, troppo delicato e secondo me in questa ricetta ci vuole qualcosa un po' più di spinto per questo vi consiglio un basilico con belle fogliolone grandi che trovate ovviamente in tutti i supermercati oppure magari avete già a casa. Naturalmente, come ingredienti ci serviranno sale e pepe e la pasta. La pasta potete prendere praticamente la pasta che più vi piace, che, il taglio che preferite. Secondo me, però, la pasta che ci sta meglio di tutte è il paccaro perché proprio aiuta la masticazione. È una pasta che si sente, mantiene quest'anima al dente molto pronunciata e in questa ricetta ci sta Dio, quindi vi consiglio il paccaro. Non per ultimo ovviamente sale e pepe. La prima cosa che vado a fare è quella di raccogliere il pomodoro del pieno del Vesuvio e andarlo a lavare accuratamente per levare tutta la terra che c'è sulla superficie. Questa è una cosa molto importante perché sarà sicuramente pieno di terra. Una volta che il pomodorino sarà bello asciutto e pulito possiamo passare al soffritto. Il soffritto semplicissimo, olio extravergine d'oliva abbondante perché ce ne servirà parecchio, quindi non siate braccino corto tirchi perché in questa ricetta ci va. Sono pochi ingredienti però almeno dobbiamo metterceli. E poi vado ad aggiungere gli spicchi d'aglio, così interi perché tanto poi andremo a passare il tutto. Un ingrediente opzionale che non vi ho detto prima è il peperoncino. Il peperoncino io lo metto perché secondo me ci sta molto bene, però è una cosa facoltativa, se volete metterlo lo mettete, se non volete metterlo non lo mettete. Io ne metto un poco, giusto quel sentore di peperoncino, anche perché questo è forte, faccio fare un soffritto molto dolce, quindi non vado a dare una fiamma troppo alta, a far alzare troppo la temperatura dell'olio, e faccio tipo un'infusione, quindi l'aglio il peperoncino devono profumare l'olio d'oliva mentre questo processo quindi va avanti inizio a tagliare i pomodorini del piennolo a metà quindi per la metà li taglio tutti per la metà e vanno dritti dritti in padella una volta aggiunti i pomodorini in padella vado con il basilico come se piovesse e aggiusto di sale e pepe e faccio cuocere lentamente per 10-15 minuti io metto un coperchio sulla padella per velocizzare questo processo grazie al vapore che si va a creare nel frattempo acqua bollente salata calo la pasta che andrà cotta metà all'interno dell'acqua e metà in padella una volta che il sugo di pomodoro è praticamente pronto e cotto vado a passarlo in un passaverdure perché faccio questo prima di tutto perché a molti non piace trovare la pellicina del pomodorino del pieno anche perché è molto dura quindi, per evitare, passo tutto. Passo e non frullo, perché frullando, dato che i, i semi, scusate, del pomodorino e del piendolo sono duri, potrei rischiare di andarli a, romperle, a romperli con le lame del, del mixer. E quindi non lo faccio. Aglio, basilico, tutto, in modo che si crei un connubio di sapori e una salsa, e passo tutto insieme. Quindi trasferisco il contenuto che c'è nella padella all'interno del passa verdure e inizio a passare tutto una volta finito questo processo otterrò una salsa che a sua volta andrà di nuovo in padella fiamma media quindi porto di nuovo a cottura e aggiungo il paccaro all'interno della padella una volta aggiunto il paccaro vado ad aggiungere un po di acqua di cottura a poco a poco fin quando non vedo che il paccaro ha raggiunto la consistenza che voglio quindi al dente però comunque cotto per fare questo devo aggiungere acqua di cottura a poco a poco e controllare ogni tanto, ovviamente bisogna sempre andare ad assaggiare per vedere se è buona di sale, per vedere se la, la pasta è cotta al punto giusto, una regola aurea non c'è, bisogna assaggiare, controllare. Detto questo, una volta che la pasta sarà cotta in pratica la ricetta è terminata a questo punto per terminare la ricetta potete aggiungere di tutto pecorino, parmigiano, un po' quello che volete io l'ho lasciata così naturale perché secondo me è il modo migliore per rendere giustizia a questo pomodorino davvero eccezionale l'unica cosa che ho fatto è quella di aggiungere un po' di basilico come decorazione, anche per fare le foto e i video eccetera eccetera però anche perché basilico fresco dà quella forza quel sentore importante e poi un po' di olio extravergine d'oliva a questo punto la ricetta è terminata ti invito a provare questa ricetta e farmi sapere cosa ne pensi nulla di straordinario però piccoli passaggi che se fatti bene possono portare a un grande risultato concludo dicendo che in caso ti fosse piaciuto questo video lascia un bel like, iscriviti commenta, così mi aiuterai a crescere su questa piattaforma e se ti va perché no condividi e attiva anche la campanella delle notifiche per non perderti nessun video che andrò a caricare. Grazie ancora e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!